Buongiorno a tutti, benvenuti a Scuola Bene Comune. Oggi diamo lettura del comunicato del professor Libero Tassella da una stupenda località balneare. Vi invito all'ascolto. In un paese ripartito alla cieca, senza un piano di test e tamponi, senza tracciamento digitale e con una pandemia in corso, Imporre un esame di Stato in presenza è una decisione che definire folle è poco. Quando si obbligano circa 700.000 cittadine e cittadini a partecipare ad un grande esperimento sanitario, è fondamentale manipolare i partecipanti, come sta accadendo in questi giorni, attraverso false rassicurazioni diffuse con tutti i mezzi di informazione possibili arreti e edicole unificate. Questo non è accettabile in un Paese democratico, Ministra Azzolina. Alla base di ogni esperimento sanitario, le cavie sono reclutate su base volontaria e sono retribuite. Salvaguardate la nostra salute, la salute di circa 500.000 studentesse e studenti, la salute di cittadine e di cittadini. Revocate l'ordinanza degli esami di Stato in presenza sono un pericolo per la nostra salute. Come oggi ha detto il suo collega Speranza, Ministro della Salute, la pandemia non è stata ancora debellata e agli esami di Stato manca ormai meno di un mese. Ci ripensi, Ministra Azzolina. Questo è tutto. Saluti da Libero Tassella.